ciao e benvenuti in questo nuovo video questo vlog sarà un bel casino questo perché ho voluto mettere insieme tante clip di vlog che ho filmato in questi ultimi mesi ma non ho mai pubblicato quindi ho deciso di mettere tutto insieme e chiudere un capitolo perché domani si chiude veramente il primo capitolo di questo loft di questa nuova vita perché domani arriva la cucina. <ride> e qui io, <ride> sì, ok, non ce la faccio, la posso fare. E quindi ci sarà il periodo anti e il periodo dopo cucina. E quindi, per inaugurare il periodo dopo cucina, devo pubblicarvi questi video perché era un peccato farli andare persi. Ricette, esperienze, discorsi, cose che mi sarebbe dispiaciuto non condividere con voi. Quindi preparatevi a un mashup, spero che questo video vi piaccia e <ride> ci vediamo quando avremo la cucina! Voglio condividere con voi questa ricetta della colazione perché ha del geniale, è una ricetta che ho trovato su TikTok e non potevo non provarla. Praticamente ho fatto le mie solite crepe con la ricetta che potete trovare online e poi invece di farcirle girandole in quattro le ho tutte arrotolate e le ho tagliate tipo tagliatelle. Mi sono venuta una sorta di tagliatelle appunto però pancake e quindi ho fatto la pancake pasta, geniale, non ci avevo mai pensato, versando poi yogurt e io ho messo questi ribes che ho trovato al mercato ma qualunque altra frutta fresca. L'effetto è super divertente e il solito discorso che è sempre la solita ricetta però rigirandola e guardandola in un altro modo ha assunto tutta un'altra vista ma anche sapore. Overnight porridge, mele cannella e granella di nocciole per delle autumn vibes spettacolari Iniziamo dalla protagonista che è la mela ovviamente Che taglio a cubetti e metto in casseruola con un pizzico di cannella Sul fuoco o piastra a induzione Mele pronte e meravigliose, con la cannella e un pochino scaldate, prendono su un sacco di sapore. Si possono fare sia in padella in realtà che anche in microonde, effettivamente l'ho già pensato. Sarebbe stato un pochino più comodo e anche più veloce. E uh, ora sono perfette e questa è stata la parte difficile e lunga della ricetta. ricetta. Perché ora passiamo all'assemblaggio. Bicchiere, io utilizzo questo che è più grande di un bicchiere, l'ho preso da Tiger, è anche più largo. Ehm... L'ho trovato da Tiger, scusate, Ed è perfetto per queste preparazioni, perché è anche della dimensione giusta. Quindi, in un bicchiere vado a mettere cereali. Utilizzo sia solo fiocchi d'avena, oppure un mix tra fiocchi d'avena, fiocchi di cereali soffiato, come può essere questo qua di farro o di grano saraceno, fiocchi di soia, diciamo che qualunque cosa in fiocchi e qualunque cereale va bene, anzi crea un po' un mix di sapori molto interessanti. Poi utilizzo le, eh, delle proteine in polvere, io utilizzo queste vegan protein blend di My Protein, no, senza sapore, unflavored, ma so che ci sono anche diversi gusti, ma a me piacciono unflavored perché comunque hanno un sapore, quindi a me piacciono tantissimo anche queste. Poi vabbè, latte, io utilizzo il latte di soia, questo qua lo prendo al Lidl, yogurt, yogurt greco, sia che sia skir o yogurt greco. E basta, ragazzi. Ah, no, i semi di chia. Semi di chia, lo, lo sapete, per me sono imprescindibili in ogni ricetta, cioè non esiste giorno che io non faccia una ricetta, soprattutto per la colazione senza i semi di chia, non esiste. Quindi, assemblaggio. mescolato tutto questo è pronto per essere messo in frigo tutta la notte ed essere tirato fuori domattina giusto per essere un po condito e mangiato <ride> quindi ora in frigo tutta la notte Tomorrow che difende il suo territorio, si mette davanti la porta di casa chiunque passa lei lo serve. Poi nell'unico raggio di solo amore sei un genio, quanto ah, è bello. Che diva. Divina. Chi l'avrebbe mai detto che a 28 anni, quasi 29, puoi ancora avere una prima volta nella vita. Sì, ma molto. previsto <ride> nei film americani Ok. Non male, me l'aspettavo molto diverso, più sporco, sarò sincera. Bene, allora. Oh Jesus, ma Inserire i gettoni Qui, qui e... si fanno i gettoni. Allora. Offerta speciale. Oddio. Allora. Cacciaci sto gettone, macchinetta! Resto il resto c'è! Il resto c'è! Un gettone! Perché un euro di Ma <ride> Scusa! Subito l'infidente! Subito l'infidente! Abbiamo il gettone! Ok! Bada e precisione! Sacchettino per l'intimo! e lì la roba generale Armati di foglietto siamo venuti con il nostro detersivo a posto allora chiudere le blocche chiudi vai andiamo a chiudere chiudelo Vado in quello centrale aggiungere detersivi non esagerare jimmy no aspetta quanto ne hai messo un tappo intero eh ma un tappo intero oh. se vabbè no. no non ci credo che lo sto facendo one eternity later ah, parla pure ah, scarica posto <ride> Yeah! Ok, ok, ok, ah. Ah. fine ciclo. La Madonna! Oh, madonna. <ride> Esplosa! Vai! Ma vai. <ride> <questi vestiti>. scaricare <ride> la macchina. E. anche questa è stata fatta! Adesso portiamo a casa e stendiamo a casa, perché in realtà ci Beh. sarebbero anche le asciugatrici Cosa stendere qua? Ah, ah, l'asciugatrice. Non andiamo fin là. Oggi sono stata a fare la visita dermatologica perché è da un bel po' di anni, in realtà, due o tre anni, che periodicamente ogni estate mi vengono fuori delle macchiette sulla pelle e io le ho sempre un po' ignorate. Quest'anno sono state belle, importanti, mi sono avute delle macchie belle vistose sul petto e ho ancora adesso la schiena praticamente bianca e oggi sono andata a farmi vedere e abbiamo scoperto che si tratta di pitiriasi versicolor che è un fungo che essenzialmente sta su tutte le nostre pelli solo che in alcuni casi come nel mio trova un ambiente molto favorevole per espandersi e mangiarsi la melanina, detta in poche parole. E quindi il lavoro che si deve fare è quello di rendere inospitale um, il suo proliferarsi. E quindi, vabbè, adesso sono, inizio la terapia, ma il um, motivo per cui voglio dire questo è che um, può sembrare una cosa banale, ma per me essere andata oggi a fare questa visita Uh, ha significato molto, perché io tendenzialmente non spendo molti soldi per me, cioè è un discorso un po' complicato, però quando si tratta di spendere soldi per, su di me, che sia la mia salute o qualunque altra cosa, io sono sempre un po' restia, cioè non dico braccino corto perché non sono braccino corto, cioè un po' sì sono braccino corto, però non sono braccino corto se si trattasse di un'altra persona, cioè se quando io devo fare un regalo o devo spendere soldi per altre persone sono la prima e li spendo, ma quando si tratta di spenderli per me su di me sono sempre un po' restia e questo io l'ho sempre avuto perché ad esempio mi ricordo quando la prima volta ho iniziato un percorso di terapie, ero andata in questo centro dove c'era eh, lo psicologo e il nutrizionista e insomma mi ricordo che erano 150 euro a botta ogni due settimane e lì io già la seconda volta ho detto no, no, no e in realtà mh, ero, sono sempre stata un po' resti ad andare dallo psicologo proprio per più che perché avevo paura o non volevo affrontare lo psicologo eccetera più per proprio la, la parte economica e questo in realtà tocca anche cose un po' più futili quindi non solo la salute ma anche cioè io ad esempio non mi compro praticamente mai niente e quando lo faccio eh, o cioè comunque quando faccio una grande spesa su di me è sempre un grande evento per, e, cioè tipo una, una coccola che mi faccio una volta ogni morte di papa perché eh, non, non lo so mi sento come se sono cresciuta eh, valutando eh, più di valore i soldi rispetto me stessa perché è proprio una cosa che Um, ho capito che faccio un po' uh, mi fa rabbia perché non, non voglio che sia così è una cosa assurda um, però vedo che proprio è un po' il mio approccio e quindi oggi sono contenta che ho fatto questo um, che poi è una cavolata cioè sono andata a fare una visita e, però nel suo piccolo significa tanto e è una cosa su cui voglio lavorarci su cui voglio focalizzarmi a volte non ci si rende conto di alcuni meccanismi di alcune cose che si fanno finché eh, o qualcuno non te lo fa notare e allora comincia a farti due domande oppure finché non, non pensi ma potrebbe essere un problema insomma a volte non se ne accorge però poi nel momento in cui ci se ne rende conto eh, per me è molto importante poi andare a fondo e quindi dovrei un po' assumere più senso di me, no, però anche sì, cioè eh, valgo di più di un oggetto, nel mio libro ne parlo, eh, in realtà perché non è soltanto riferito proprio al, al, ai soldi, ma a qualun, tante cose, io le ho sempre valutate un pochino più di valore rispetto a me, nel libro parlo di un, uh, uno shampoo di Gucci, se non sbaglio, che non ho usato per anni perché non ero all'altezza di un prodotto del genere e poi quando dopo 8 anni l'ho utilizzato era scaduto e non sapeva so più di nulla insomma e già lì <ride> mi aveva insegnato qualcosa però a quanto pare non tanto perché era troppo tempo che rimandavo questa visita e quindi ora averla fatta mi ha un po' risvegliato questi pensieri che ho voluto condividere con voi e non è una cosa facile di cui parlare, un po' perché temo di sembrare eh, o di passare troppo eh, superficiale o eh, attaccata ai soldi cioè, è un po' brutto magari il, quello che può essere interpretato da questo, ma in realtà è proprio l'opposto, cioè vorrei in modo consapevole staccarmi da queste cose che a quanto pare in modo inconsapevole eh, gli do troppo valore e ci sono attaccata non lo so, strano perché non sono ovviamente una persona del genere ma a quanto pare sì, quindi ci lavorerò però volevo condividerlo perché